Ciao amici, ho trovato i minion. Wow! Carotina, bananina. Poi chi c'è fragolina e ananas. Wow! giochiamo insieme. Ora mi leggo io la storia di ogni minion. No, no! No! Chi arriva? E chi sono? No. E chi sono? No. Sono E allora faccio io un mignon. Faccio io, io faccio. Io faccio pomodorina. Ciao, ciao! Sono pomodorina. No, Voglio no. giocare con Carotina. Allora. Oppure gioco con Anastasia? Anastasia! Anastasia! Ciao, ciao! Carotina! Ciao, amici! Ciao! Ma vuoi entrare anche tu a far parte dei mignon? Io faccio pomodorina e tu fai peperone. Peperone. Allora, quanti sono i mignon? Tanti. In totale sono... Eh, quanti sono? Allora. Non me li ricordo più quanti sono. Mi avete portato, vieni. Vieni uno. Vieni uno. Grazie. Furbona. <ride> tu hai, andate tuoi, andate sui sì, contenuti. Maurice. Va bene, che... ti do ananas. Ananas. Io ti oh, do <ride> La... Okay, lui mi dà carottina ma ragazzi scusate, scusate tu, no? ragazzi stavamo leggendo stavamo perché leggendo. non vi ricordo non ci ricordiamo Scuso. allora i minion da sono? cattivissimi a buonissimi allora momento loro hanno una storia intanto sono 8 8 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 la bananina. tu hai scelto la bananina e la carotina. Hai scelto la carotina a parsi la bocca, sì. buccia di mano su bene quindi non e dire, dire no, cavolate ma, ma di e tappiamoci la bocca, no, ma ok allora possiamo leggere? visto che inizia la scuola ci prepariamo anche per leggere? cerchiamo di capire i minion ma si vedono in tv per caso loro? si, sì. no in tv, come eh, si sì. vede? ah c'è un film dei minion perché la mamma non lo sa, eh. mamma allora io sempre la carotina okay, io allora, ho la bananina e la carotina abbiamo capito che mignon abbiamo preso abbiamo detto che ce ne sono da collezionare mm, una, otto, numero due e poi il numero sette ok mm, otto praticamente loro da cattivissimi diventano i buonissimi adesso leggo qua. quello che ti ho appena letto da, da cattivissimi da. Buonissimi. Ah buonissimi, perché? Perché amici la banana è molto buona ed è potassio. Mi viene da La mangiare. carotina è buona, serve per cucinare, si mangia anche cruda. Anche cruda è vitamina e fa bene alla vista. l'ananaso è drenante. Drena liquidi. È la mamma? La usa anche per l'estetica allora. E la fragola? E la fragola invece? È gustosissima. Quindi me la mangio io. Io la io, No, io, io. Ma io, io, io. Io, io, io. so dove dovrebbe stare questa. Eh? O nel prato. Nel prato, sì, perché le fragole nascono sui prati. E anche sugli alberi. Allora, allora lui facciamo una bella cosa. Leggiamo la descrizione esatta. esatta. Adesso abbiamo un po' sparato sì. a indovinare allora banana la prima è la banana ah, vediamo banana, un po' tiri su tira sul braccino chi ha la banana chi ha la banana? io io, io. e io la banana un passo alla volta la banana Kevin lo sa la banana è il frutto preferito dei Minions colorata dolce e ricca di potassio fa il pieno di energia come la mangiate voi la banana? Come la mangiata? Tagliata a fettine con lo zucchero. A chi è che piace di più? Io! A me, a me, a me! A me lo sai quanto mi piace? 100% Tantissimo, però la bananina l'ha scelta Davide! Oh, Alza la mano chi ha la fragolina! Sara! Sara c'ha la fragolina! La fragolina è piccola, tenera, dolce colorata e lui proprio come bob fa il pieno di tenerezza con l'irresistibile fragola Sara stava dicendo che nasce nei prati nei prati Le un... più c'è eh. un che nei prati lo... dove, dove nasce? lo sapete una cosa? anche noi avevamo la piantina lo sai sul nostro balcone al balcone un giorno la mamma eh? ha deciso di comprare un albero di fragole. No, quello è, si confonde, quello è l'albero delle ciliegie ah. e abbiamo preso l'albero delle mele, ma quello è un altro discorso, eh. torniamo e noi e minion. Allora, quindi la fragola è tenera e dolce. Passiamo al numero 3, E' l'avocado. Chi di voi ha l'avocado? Nessuno. Aspetteremo i prossimi punti sì. ma nel frattempo vediamo un po' l'avocado facciamo vedere ai nostri amici e lui che l'avevamo scambiato per un ananas quale? ah no l'avevamo scambiato per un kiwi ecco ecco allora leggiamo l'avocado intrigante seducente ricco di vitamina l'avocado saprà conquistarti come uno stuart col suo fascino esotico come si chiama? wow come si chiama? Lui? allora chi glielo diamo l'avocado? poi c'è il numero 4 che è Jerry Jerry è il vediamo se indovinate Jerry chi può essere il no aspetta lo so no lo so no La <ride> Jerry è il pomodoro che prenderemo prossimamente allora, con i prossimi allora racconto una storia con quel Egliati. pomodoro un giorno stavamo scegliendo questi lo sai stavamo scegliendo dei, dei Giusto? le librettino che quando non avevamo ancora i migliori okay. ieri poi io questo qui l'avevo scambiato per una mela invece dopo, dopo, qua adesso, oggi la mamma ha scoperto che questo non è una mela è un, ma pomodoro. È un pomodoro ma perché? perché se leggiamo c'è scritto che è Jerry il pomodoro Gerry non lo sa e pensa essersi vestito da verdura ma il pomodoro è un frutto quindi il pomodoro non è una verdura no. Fa parte della frutta da. È ricco di antiossidanti Ed è il migliore amico delle verdure Raccontiamo un po' ai nostri amici Questa è la verdura quindi L'altro giorno, giorno ho visto Sara Che aveva tutte le mani impiastrate La vado a vedere E cos'è che ci aveva sulle mani? Tanti pomodorini Addio. Che ha portato da... Dove li, dove li hai presi quei pomodorini? Da, da qui Da qui perché ha piantato una pianta proprio alle nostre spalle C'è cioè una pianta di pomodori Ha piantato, ha piantato i nostri semini nel nostro balcone dove me li ha piantati? Nel gelsomino! Nel gelsomino me li hai piantati? Sara mi è venuta un'idea Hai fatto past la pasticciona Sì mi è venuta un'idea Dove le piantiamo adesso altri pomodori? Dove li piantiamo? ma sì. veramente sì. Ma guardiamoci, guardiamoci in giro cioè gira la testa ti vede qualcuno? Sara? No. se non ti vede nessuno cosa facciamo? fate finta di niente? Piantiamo allunga la manina ma non ce l'abbiamo ancora il pomodoro? e adesso Sara pianta i semini di pomodoro e fa crescere la piantina come a casa che li ha piantati nel gelsomino ma si può che mi hai piantato i pomodori nel gelsomino? adesso aspettiamo che la piantina cresce e che nascono i pomodorini anche tu, anche Davide, pianta, piantano, Eccolo qui! Abbiamo piantato i pomodori, ma andiamo avanti sulla nostra storia dei mignon. Leggiamo il pomodoro. Ah, l'abbiamo già letto prima, amico delle verdure. Poi c'è il numero 5 che è Tom, l'ananas. Alzi la mano chi ha l'ananas? Sara! Allora leggiamo l'ananas È tropicale Il suo ciuffo non passa mai di moda E ti aiuta a rimanere in forma Per l'estate E l'ananas chiedilo a Tom Ciao Tom Tu fai Tom? Tom? Tu fai Tom? E Chi fa Tom? Papà? Tom, chiediamolo a Tom Tom? Tom Allora abbiamo detto che dobbiamo chiedere a Tom Chi è Tom? Tra di noi uh, papà sei tu Tom? Sì, sono io com'è la Tom lananas? l'ananas? è tropicale Sì, col ciuffetto col ciuffetto! Col ciuffettino! tutto cosa? colorato molto più guardate qua ci oh, sono i fiori i fiorellini i fiorellini in Tom. testa passiamo al numero 6 chi ha mm. me la Carl? Tom. Nessuno Aspettiamo che i prossimi punti calma. Lei Mela K facciamola vedere E no, lei Ma mela... lei è la pela? La pera? No, è mela La sesta è la mela La mela Con una, una mela al giorno toglie... Hai un migno Cosa stai dicendo? Toglie il medico di torno Parla Tom Parla sempre Tom Con, la... Con una mela al giorno Hai un migno sempre intorno non un grande classico amato da tutto il mondo anche da car chi è car? lui car chi è car? lui lui lui chi è car? lui lui lui lui chi è lui? è l'invisibile car è l'invisibile lo, lo vedi là? l'invisibile oh dov'è? dov'è dov che è non lo vedo? dov'è? cercatelo car l'invisibile car car ciao. ciao ecco che arriva team carota chi è che c'ha la carota? Yeah. Davide Davide carottino allora leggiamo team carota aguzza la vista e preparati al sole arriva la verdura che fa bene all'umore e allora dobbiamo dire a qualcuno di mangiarne tante di carote uh, uh, uh, a chi? Uh, uh, meglio che non lo dico allora Tim ama il colore arancione Tim. e ha una passione Tom. per le carote. carote voi sapete che arriva? che arriva? Okay. il peperone Ma che la mamma fa sempre Tre. quanto erano buoni i peperoni ieri dove li abbiamo messi i peperoni? sulla? pizza Tim. che chi l'ha fatta la pizza? papà la papa. papà non. Allora, oh. il peperone, Dav adoro i peperoni gialli, rossi e verdi, in insalata, in forno e sulla pizza. Questa verdura saporita farà farti fare pieno di vitamina C. C. Brava Sara! Con la C. C, C, C. Quindi tutte le vitamine delle verdure. Quindi cosa è importante? Cosa dice? Frutta e verdura fai il pieno di energie lo sai che la frutta e la verdura contengono un tesoro di vitamine? mangiane cinque porzioni ogni giorno e scegli tutti i colori viola rosso arancio verde e bianco come l'arco bene, ti aiuteranno a crescere forte e sano bene amici, allora ragazzi siamo giunti al termine di questo video. video e il cielo si sta oscurando quindi prendiamo i Minion e andiamo a, a casa. casa cosa dobbiamo ricordare a tutti? a tutti di iscriversi canale al canale e di mettere un like un'altra like. un cosa Un'altra cosa che dobbiamo chiedere pa se hanno voglia, condividete il video se vi è piaciuto e come abbiamo detto prima iscrivetevi al canale. Pa Un vale caro Sada. saluto Ti da, da? da? Sara. Sara, Davide, vale. vale e papà Domenico. Domenico. Ciao. Ciao, alla prossima! Ciao. Ciao. Ciao.